Oh raga, la camera del tempo, o il covo, detto del tempo anche. Questa è la pergamena dell'eternità. Il tempo è la storia. Ogni cosa è narrata qui dentro. Però... Tieni, dai un'occhiata. Stiamo vedendo la storia attraverso una pergamena, raga. Wow! Mitico! Oh no! Cosa? Goku! G Goku! Oh no, raga! Oh no! Radish ha distrutto Piccolo! Ho detto pure Junior! E ha avuto la meglio! Un potere malvagio! Lo ha, pre ha preso Radish! Oh mio Dio! Dovremmo sistemare la storia Come puoi vedere Se la storia viene alterata, distorta Il mondo che conosciamo cambia Noi abbiamo scelto Abbiamo scelto Non possiamo lasciare che la storia cambia Goku è nei guai. Ha bisogno di aiuto Per favore Wow raga troppo Troppo Metico, ora combattiamo contro Radish Più che mi riesco a trasformare pure in Super Saiyan adesso Era 761 Dopo sembra essere nevone È la tua ultima occasione Stanno combattendo con... Unisciti alla tua famiglia, Kakaro Cavolo, raga Sta dando del filo da torcere a Goku e Junior. Ascoltati, farò un favore. E vi risparmierò entrambi. Silenzio. Non mi unirò mai a voi. E allora basta. Giocare. Raga, qualcosa è segnalato al radar di Radici. Con Bambino. Lascia in pace mio papà. No, troppo figo, troppo, troppo! Cosa? Che cavolo è successo? Gohan doveva attaccare l'Adish! Fermati! Oh no! Uh, Goku! No, è scomparso! Che? Uh, Cosa è successo? Vegito uh, ha salvato! Gohan! What? Cosa? So Qualcuno no conosci Goku? No. no. But... Però... <ride> sono certo che è un alleato di cui possiamo fidarci. Infatti. Sono con voi, raga. Ma... L'invasione della Terra, il guerriero Radish. Condizione vittoria, sconfiggi Radish. bene. Sconfiggiamo. Molto mitico, mitico. Troppo bello. Vieni qua, Radish. Prendi questo, non importa quanto siano numerosi. Ehi, hey, potresti aiutarmi. Non fare no, la lanya. Mi senti, ok, bene. Allora, io ti aiuterò. Dal covo del tempo. Ascolta Radice, è più forte e più utile rispetto alla storia normale. Devi sconfiggere Radish così come gli altri potranno finirlo. Ok, una bella came a ci sta, dai! Ok, cominciamo! Carichiamoci okay, a tutta forza! Super Saiyan di secondo livello! Ok, Super Sfera di energia! Prendilo! Non gli ha fatto un baffo! Ah, mi sta contrattaccando! Questo Radish! Kame, Kameh! Oh -oh -oh. sì, abbiamo tolto un po' di vita. Ok, carichiamoci. Ah, mi ha colpito con la mossa psichica. Ma vedi questo è Teletrasporto, eh, amico, dove vuoi andare? Sì, abbiamo concluso, ok. Superato. Anche questo. Vai, stavolta ho preso una B. Almeno. Vediamo. Ok. Kuku ha preso l'adice. Cosa stai facendo? Adesso, piccola forza! Cacannone, anima, speciale Ho oh, special B, Canon! Oh cavolo! Si sta ripetendo la storia, Goku e Radish muoiono, oh mio dio, maledizione, <ride> bellissimo, I lost my che ti serve di lezione, che ti serve di lezione, bravo, Junior, oh. numero 1, Ora Junior giustamente cerca. Avegito. Cicchiera. Ma dov'è? Giustamente. Si vedono spuntare. Que questo ragazzo dal nulla. Grazie, è stato fantastico. Non pensavo fosse la time. tua prima volta. La storia you è ripresa il giusto corso, senza effetti collaterali. No la pergamena. Ora, il Kaioshi del tempo deve solo annotare, tutto su una pergamena. Oh no, non temere per Goku, sarà riportata in vita con le sfere del drago. Vieni da me, quando vuoi iniziare, senza fretta. E si termina oggi raga con il secondo gameplay di Dragon Ball Xenoverse e la battaglia di Radish. Comunque, dalla prossima volta in poi ne vedremo delle belle. Goku, dopo essere morto a causa di Radish, che era l'unica possibilità di sconfiggerlo grazie al canone dell'anima speciale di Junior, Goku ora va a allenarsi nel pianeta di Re ritornerà e sconfiggerà i due Saiyan, Nappa e Vegeta. Comunque, ne vedremo delle belle alla prossima, al prossimo terzo gameplay. Comunque, se non vi siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, commentate e mandate un pollice in su comunque da Vegito Golden è tutto raga